Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DiamondX e Marco007. E questa è la terza volta che proviamo a fare questo video. Evviva! Bello, bello. Il problema è che non è che eh, all'inizio del video abbiamo avuto un'interruzione, no, proprio nel bel mezzo. E anche perché eh, abbiamo perso la, la, cosa, la registrazione. Comunque sì. quella parte, l'inizio quella verrà tagliato, cioè non questo inizio, questo qui. Nel senso. Vabbè, copri con un po' di nero sopra. Va bene no ma io, io nel primo video ho tagliato. Ho tagliato proprio la, la cosa dei mondi. Ah, oh, wow. Cioè non ho, ho, ho. ingrandito su, sul pianeta popolo. Va bene. Eh, Dreamland. Allora. Ma andiamo a Dreamland, che facciamo? Ah, ok. Chi non eh, Almeno voi. mi.. Sì, dammi Gui. Però mi dai il, il joycon almeno. Mi serve. Oh. sbagli ti ammazzo eh, comunque nel prossimo ehm. video diremo cose tipo wow guardate c'è l'aggiornamento ora ci sono questi per, perché è un video che abbiamo fatto prima e questa è una fallita registrazione di un video vecchio ecco non è questa la, la registrazione fallita eh si sì, lo so però questo è il video che dovrebbe essere buono ok allora dovrebbe essere buono controller io e Marco, tieni <ride> Ok, uh, quest'oggi siamo riuniti qui per celebrare la, la morte di no, il Joy-Con sinistro il nostro carissimo Joy-Con blu negativo uh, È perito per via delle mani di ricordo. Eh, di Marco no, 006 <ride> veramente, eh, sì. veramente non non, cioè, non serve dire semplicemente per blu. Devi dire anche per sinistro perché c'è una versione della Switch che c'hai joy con l'invertito Ah wow la voglio. Invece no. Tipo se c'è due io, switch. Yoyo men, yo yo men. Se c'è due switch, una, una normale e una invertita, puoi fare la Switch rossa e la switch Mi spieghi rossa. che sta facendo il gin. <ride> non lo so però. Sta facendo un po' di. Io, io sto facendo Vai via, non ti voglio. Pff, ho ucciso il gym. No, no, mi hai ripreso! <ride> no! Ecco eh, fatto! Povero lui, Mi sono liberato di un Anch'io! Aia, ah, Vedi? Ok, ora cerchiamo di... Boh! Di non fegnare! Eh? E anche di andare abbastanza in fretta perché... Perché non mi ingozzo sinceramente di fare sto video, ma purtroppo... Tu, è l'unica soluzione. Eh, non uccidere gli altri possibilmente, come sempre. Mmm. te! <ride> Abilità host! Lui non sta ridendo perché l'ho fatta pure nella seconda registrazione fallita. <ride> Questa volta Non Quando vuoi, Io continuo a stare qui. Comunque è bellissimo l'effetto di Kirby che viene tipo specchiato nella sua coda di energia. Beh, anche degli altri personaggi devono essere specchiati. No, non, non voglio. Lui vuole invece. Okay. Lui va bene, prendi Chili che dovrebbe essere Frosty barra Chili barra Frosty barra... Chili. No, lui deve darci l'abilità ghiaccio mentre Mr. Frosty ci vediamo da Pagos mi eh. stai da Pagos? ci deve dare gelo si, sì, no, aspetta no, si può non ucciderlo andiamo ragazzi oh no oh mi vuole uccidere ok vuoi fare? tolgo Chili ok perchè ora andiamo avanti e torniamo indietro because io voglio sì. non si può si sì, si può adesso andiamo avanti e andiamo indietro e andiamo indietro e, io... e non ucciderlo. ah ecco pensavo che sparisse visto che perfetto. la piattaforma ha cambiato posizione ah si? Sì? Sì. faccio vedere io ti sparisce sì. <ride> tu sparisci comunque ho preso tre tazzelli il tassello irida era qui dove eh, sono io l'ho preso perfetto Ehi hey, hey. ehi, cosa c'è lì? Niente. Yeah. Uh, non volevo prendere io. Ah, ok. Non sprecherò l'abilità urla per questa misera cosa. Vieni qui. Vieni Gul. Cibo per te. Lì c'è un tassello nell'angolo in alto senso. L'avevo preso. Eh, infatti, l'ho detto. Ok, adesso depositiamo. Ah, wow, soltanto loro. Allora, sì. sì. Tu non si può depositare la l'abilità urla Io resto urla, lo so perché... Ah tutto qui ok, allora ci prendiamo un film di yo-yo Ah chi sono e basta e mia. Allora tu Tu E basta Quindi ora voi vi date l'abilità Voi vi date la mano Perfetto Aia, no! Corri, corri, che non la voglio perdere la bella. Ho un po' di fame, non so. Ma tu o Kirby? Io. Mm -hmm. Perché Kirby dovrebbe avere fame? Ah, e, siamo terza, e questa è la terza volta che vediamo questo dia questa cazzi Che purtroppo non si può saltare. Ok, ora ci sono due personaggi oh. che conoscerete. Pone con Direttamente da Cross... Eh, cacchio, ho sbagliato il nome del video. Animal Crossing Barra Kirby... Kirby's Dream Land 3. No, me le fanno spiegare! Me, me le fanno... hai fatto spiegare... Perchè? Ah, è vero, perché io le ho prima... C'era una meta B E si sa che durante le cazzine della metà vita o no, mia, veramente hanno papà. preso un po' di danno Sì, grazie, perché era veramente un figlio No, mm. non hanno preso io, il... io ho mangiato tutti i loro figli, lo sai <ride> Poverini Ma quindi uno è maschio e l'altro è femmina Non lo so Non penso Tan tan tan tan Mmm, buoni Che delizia sono i loro figli Qui c'è anche un gelato Vieni <ride> qui, sensi cattivo, sensi buono Guarda, <ride> c'è il figlio adottato Perché il padre è morto cioè, con la doppia! No! Waddle <ride> 2, che c'entra Waddle 2? Ecco che c'entra! Voleva farsi uccidere insieme! <ride> è stato e ora morì! La la, la la la la la Mi ha fatto cambiare direzione! <ride> ok, ora sorreggiano ora loro! Oh, chi vuole essere lanciato? Io! Win! <ride> Tira amici fuori luogo Ehi, mm. pone con! Volete farlo pure voi? Sì! Non sei pone E invece si sì. <ride> Ho deciso! <ride> Ho deciso, io non sono più un Corvazio! Sono PoneCon! <ride> ciao! <ride> così dopo che li abbiamo uccisi! <ride> ehi, vuoi essere mio amico? Certo! Ok, ciao! <ride> e loro rimarranno così! Per sempre davanti al portone. Sì, ora voi non lo potete vedere ma sta facendo cioè, la mossa che hanno fatto loro nel balletto della vittoria. Ok, adesso che abbiamo completato questo possiamo chiudere il video. Ciao ragazzi. Non è vero, andiamo. Mura <ride> o vettali. <ride> Lui sta soffrendo. <ride> voglio, evitare, voglio un nuovo nemico che ci dà l'abilità bastone che io voglio e ciò è già malvastin gioco al non lo uccidere non lo uccidere ma non sta ho detto non lo uccidere ok ma se non vive come faccio a non uccidere no mm, delicious è uno stiletto flink flink rat allora facciamo flink ops noi un bel parasole, uno yo-yo elettroco oppure lui, o elettroco. Elettroco. Ok, diamo pure a lui l'elettro. Aia. Ah, Attimo. Ok, siamo tornati dopo questa piccola pausa per voi, ma non tanto piccola per noi, perché... Sì. Va vabbè, bene. non mi spieghiamo il motivo, sono fatti nostri. O più che altro fatti, fatti di mamma Fatti di, di mia sorella piccola che ha lasciato i ciuci. <ride> Oppure sono i tuoi ciucci. Tan tan tan tan. Secondo me è la seconda. <ride> Secondo me è la terza. Cioè tan tan tan tan. Il bello è che. Il bello è che io posso fare così, aspetta No, il bello è che Gui sta su delle spine Però non è... La, la roccia non è che... Non lo so, su delle ah, spine no, Quindi qui, prende mamma. la forma, no Cioè, ha schiacciato le spine Però se non mi tolgo le spine, le spine stanno Ok, niente tassello, Però, cibo Chi è morto? L'ho mangiato io, mi spiace. No, il passo. Avevo un fame. Non è proprio. Ai. Era malbammo comunque, non è malbasti. Tu l'hai chiamato già malbazzo? Lo so, perché sì. A mi piace. No, ce l'ho. Niente, lasciate stare. Ok, ho cercato di rapinarci. No. Vieni qua. Voi ho bisogno di due già malvagi ho bisogno di una vita mi dispiace hai visto Gui che faccia e la legge del più forte mi dispiace Cipri no è inutile cancellalo uccidilo è un alleato in più mi dispiace ho un'idea lo prendo io allora vedi che consiglia a me al posto di Bansi dice usa Gui no cioè, usa Buggy, no, usa lui. Oh, eh? Mi dispiace, la legge è più forte. No? Ok, puoi proseguire. Tanto, tanto userei wrestler solo cioè, per poco. Uh -huh. E sai perché? No, per. perché... Per lasciare, ecco perché. No, no userei wrestler per poco perché tra poco c'è un'altra vita anche tipo... Ah, Rivivetemi! Ridibetemi qua oh. Sì Li togli da Vieni qua che ti do dare il cibo Stupido No Faccio prima io Sono già inutile Dove. Maledetti immigrati Mi rubate il lavoro Aspetta Non, è, non abbiamo ancora finito Nooo okay. Scarabugio immigrati. Oh andiamocene Ok, fai. Fai. E mm. Evviva, ho vinto io! Ah, ma allora, l'ho ferito. Niente, lascia testare. Eh sì, sempre, niente, lascia testare. Cosa stai facendo? Sto coprendo la quarta così non entra nessuno. In non intusi. Mmm, hai potuto tenere... Laffet. Eliminiamo un sacco Yeah. E vivi Ecco perché. No, no, no, no. Intanto ce ne sono infiniti. Che cav... Che avete capito? Che cosa avete capito? Scusa, alza tu il braccio Abbassalo No, alza, alza Alza, scusa, che vuoi fare? Voglio dare al coso la vita. Perfetto, vuoi abbassarlo Ok, ora abbiamo la disponibilità di chiudere la porta E' vivo. Se ci riesco ok perfetto corri corri corri si tu train perché corri io non devo correre dicevo a no chi è comunque noi sentiamo vibrare il telecomando <coughs> quando su di noi joy vabbè. <coughs> come se io dicessi telecomando Wii invece che Wii remoto <coughs> infatti il remoto significa telecomando Ok, questo Vabbè. era il pulsante per il livello extra. Però, il... Eh, te questo era il pulsante di... per il livello extra. E non mi interrompete quando parlo, ok? era il pulsante per il livello extra, ora lo sapete. No, no, no, no. Con la sua informazione non lo potevate sapere. Sì, mm -hmm. Abbiamo sbloccato il settore A che sta proprio accanto a questo, a questo livello Ma che extra? faremo nella prossima parte, che abbiamo mm -hmm. già fatto quindi. Mm -hmm. Eh, lol. Ok, tutti i primi tutti i contenti. Comunque nella registrazione fallita abbiamo completato un lasciate perdere le urla di dolore di sì, qualche bambino. <ride> di qualche bambina. <bomba. ride> Vabbè, comunque, uh, nella, Vieni, reg nella registrazione prossima. fallita. No, perché un altro okay. livello. Cioè. Lo so. Uh, nella registrazione fallita abbiamo finito un'immagine. Ok. Che ora. e che ora è completata e basta. E ve le faremo tutte vedere nella parte extra, quindi non mi pongo. E appunto. Viva! Che poi le parti extra ce ne saranno di più perché cioè, bisogna fare l'arena. Vabbè, insomma. Di più rispetto a cosa? Ce ne saranno molte di più rispetto a chi sarebbe stato sa uno. Ah, ok. Tipo, che, che beh, Per inteso ehm. dobbiamo ancora finire. Non, appunto, abbiamo non, non abbiamo ancora finito e, cioè... e penso che oggi è meglio se lo facciamo eh, appunto si sì, però do. non oggi domani perché oggi si sì, perché... perché oggi perché sì. oggi possiamo registriamo e basta perché sennò sprechiamo tempo Ma io non voglio io voglio, fare, voglio finire Kirby così oggi sì. è registriamo l'ultima partita no sprechiamo Dai. tempo tu sprechiamo tempo, lo voglio. Dire. <ride> tu sprechiamo tempo. No! Tu sprechiamo tempo! Te che hai fatto? Non voglio più sparare. <ride> Perché? Voglio <ride> Rocky! Perché, <ride> Perché l'hai prima lanciata e poi. Perché così posso fare cose. E, e poi l'hai sputata. <ride> oh mio dio! Lasciate stare! Sono più forte io! Non è vero! <ride> Ecco, non abbiamo un uh, tizio. Ah, oh, eh. C'era il tizio là. Il <ride> genio, il genio. Vai, lo prendo io. Questa l'abbiamo già fatta. Geo. Cosa? Geo di uno. Vai, devi lasciarmi. Ops, ti ho lasciato cadere. <ride> ti ho sparato e tu sei sparito. Ti ho, sparato, ti ho sparito. Non sparato, sono, sparato sparito. Io non sono esploso, ok? Ok, ora almeno se mi riprendo Rocky. Anzi, prima di tutto faccio una bella cosa, cioè che elimino stabilità. Elimino te, elimino lui. E non me lo posso mangiare perché? Perché è un gioco infame. Qua roccia sarebbe stato utilissimo è utilissimo come eh, utilizzi la infatti. infatti no nel senso che ce l'ho io <ride> aia Perché spariscono le persone quando cerco di sparare Perché sei scarso tu sei scarso signore. signore Oh no! Ah per forza qui lo No. per forza no, qui lo no. dobbiamo fare, lì non funziona No, sì Ecco, ah, no bene. Ecco lo spaccata io, v ah, è vero. ti ho dato acqua yeah, Ah avremmo potuto farlo pure così uh, dove vai? Dove... Ah è vero Vai dammi, dammi acqua Un attimo Acqua o non in quella direzione, ma... E che ne so io, tu? Vai, acqua. Il gioco, decido, un attimo ha dato fuoco. Che, che strano, Gui. Ecco. Perfetto. Quando avete Gui, ok, abbiamo preso il tasso Quando avete Gui, Anche avete tutti gli elementi. Anche che in questo lo voglio. Gui. Quasi tutti gli elementi. No! La, la geo forza! La geo ruota bici! No. Uh, guarda che potenza! Uh, double kill! <ride> che senso double kill? Nel senso che ho fatto due cose io huh? L'ho preso io, no. non si <ride> posso fare di luce! Ok, abbiamo sbloccato il settore B, livello extra. Un altro livello extra. No, no, abbiamo sbloccato.. Il secondo livello? No, no, abbiamo bloccato sì. il palazzo, palazzo dei sogni. Perfetto, quindi ora lo possiamo usare. Aspetta, abbiamo già completato il mondo, quindi possiamo. Sì, lo potremmo già sì. usare. <susurra> Appunto. Però abbiamo deciso di usare l'altro palazzo dei sogni. Per non spoilerarvi la mappa, proprio.. Ah, vediamo... Smetti di sì. uccidere tutti, grazie, lo voglio io. Oh. Ora voglio anche il fuoco. Mm, eh, ce l'ho eh. io fuoco, guarda. Non ce sì, sì. che mi fai? Tu sei il fuoco blu che è più forte del fuoco rosso. Sì, anche il fuoco Adesso bianco. Abbiamo... C'è anche il fuoco bianco che è ancora più forte. Il fuoco bianco non esiste? Sì, esiste. C'è il fuoco nero che è più forte di tutti. Perché stiamo parlando di fuoco? Cioè, perché stiamo parlando di forza del fuoco? Ok, tieni amico mio. Guarda, Gui si è tatuato un, un cuore un attimo. <ride> hai visto come ho fatto ho alzato la cosa e poi ho fatto così per colpirlo ok forza team già malband giamalbastion si sì, in effetti il boss è debole al fuoco ah sì? Boss, sì? non è vero si sì, perché ah. è, di, è, è di ghiaccio no si sì, è sia. di ghiaccio ma quindi si può usare sia fuoco che elettro dimmi che non si non si salta si sì, si può saltare Oh, no, pensavo che si trattasse da solo blah, blah, blah. Buongiorno. È E così che saliterò sul mio pianeta Sono Francesco, uno dei tre generali della magia Noi tre insieme siamo al comando della fortezza ombrosa, Nota come jam Che pianeta! Eh? La nostra missione è raccogliere i jamba sparsi per l'universo Volontare a raggiunto l'obiettivo I sogni frutto Frutto della nostra mente contorta Sì, non ho letto l'ultima cosa Basta perdere con questo groviglio di parole Sappi che cerchi, che se cercate di a noi, burro. Non avrò altra scelta che mettersi sotto ghiaccio per l'eternità. Oh! Surgelato! Francesca! Francesco! Ah, tu hai invitata. Francesco, un cacchio. Di quello che dici, signora. Guarda! Ha visto, visto, hai visto, te l'ho detto che era di viaggio. Fala eh? Guarda come l'ha distrutto. Guarda come muore easy peasy. L'hai uno squisito. Io continuo a spammare sta mossa perché è troppo forte io faccio Io continuo a fare il tornamento parasolino evviva l'ho spazzatura io, io. ehi hey, vuoi essere nostra amica no lei è immune è immune al potere no del è, è solo perché è morta ah. <ride> poverina aveva 29 anni che nel loro pianeta significava 35 io sono il mio che nel nostro pianeta sono sono 90 sì, ah no, no. è, è vissuta perché nel loro pianeta tutti sono immortali. anzi mm -hmm. Anche anzi, socchermi tutti sono immortali, tranne i nemici. Anzi, eh, anzi, i nemici pensavo, ci spariscono. I nemici non è che respawnano. Buono. Quindi è sono, appunto, immortali. sono immortali. Nessuno può morire. Cioè, solo. praticamente prima subiscono qualche danno e poi spariscono per poi riapparire cioè, Ok, lui... quindi abbiamo finito questo episodio. Evviva. Nella prossima parte che noi abbiamo già fatto, ripeto finiremo già in quindi ci vediamo alla prossima parte ciao